Se anche tu hai perso dei denti e stai cercando il modo migliore per rimpiazzarli all'interno della tua bocca, ascolta bene quello che sto per dirti perché potrebbe esserti molto utile. Sono il Dottor Carpegne, da oltre 20 anni mi occupo di rimettere i denti nella bocca delle persone che per vari motivi li hanno persi. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su quelli che si chiamano impianti dentali a carico immediato e sulle protesi che si possono posizionare sopra di esse. Infatti, nonostante l'uso di internet e il crescente utilizzo anche degli impianti dentali, non tutti hanno ancora ben chiaro cosa siano questi strumenti strumenti e che tipi di protesi possono essere posizionati sopra di essi. Gli impianti a carico immediato sono quelle viti di titanio che vengono posizionate all'interno dell'osso e possono essere utilizzati lo stesso giorno o al massimo pochi giorni dopo il loro posizionamento all'interno della bocca. La tecnica più utilizzata si chiama All-on-4 ed è una metodica attraverso la quale con l'utilizzo di 4 o 6 impianti, dipende dalle condizioni, viene riabilitata un'intera arcata, cioè viene sostituita tutta la parte superiore o tutta la parte inferiore della bocca con una protesi fissa ancorata a questi perni che vengono precedentemente avvitati all'interno del nostro osso. Questo è possibile attraverso il meccanismo che si chiama osteointegrazione a carico immediato. Ma quali sono i grandissimi vantaggi di una protesi a carico immediato rispetto alle protesi tradizionali che richiedono magari l'utilizzo di protesi mobili nel periodo di guarigione degli impianti. Specialmente per quanto riguarda la riabilitazione di intere arcate, il poter utilizzare una protesi a carico immediato fisso lo stesso giorno dell'intervento evita al paziente di dover utilizzare delle protesi provvisorie mobili per i successivi due o tre mesi all'intervento, il che comporta una serie infinita di problematiche per i pazienti. Il problema maggiore consiste nel fatto che tali protesi vanno a schiacciare la gengiva che dopo l'intervento ovviamente è stata appena tagliata e ricucita e quindi provoca dei dolori molto forti al paziente specialmente per le prime due o tre settimane durante le quali è praticamente impossibile in realtà portarla. Inoltre questa protesi risulta molto poco stabile, poco confortevole oltre al fatto che ha un ingombro sicuramente molto maggiore rispetto a quella che sarà la protesi fissa che verrà messa in un secondo momento. Questo tipo di metodica a carico immediato è stata inventata più di 27 anni fa in Portogallo dal dottor Paolo Marò ed è una metodica con altissime percentuali di successo che superano abbondantemente il 97% quindi è assolutamente sicura ed è stata utilizzata da oltre 27 anni per milioni di pazienti in tutto il mondo per i quali sono stati effettuati una miriade di studi che hanno tutti confermato la bontà di tale procedura. Ma adesso andiamo ad analizzare più nel dettaglio quelle che sono le differenze tra una protesi mobile e una protesi fissa ancorata degli impianti. La prima e fondamentale differenza, che si può subito notare ovviamente, risiede nella differenza di dimensione tra le protesi. Infatti per quanto riguarda l'arcata inferiore la protesi mobile è dalle 4 alle 5 volte più grande della protesi fissa, mentre per quanto riguarda l'arcata superiore questa differenza aumenta ulteriormente e la protesi mobile è dalle 8 alle 10 volte più grande come dimensione rispetto alla protesi fissa. Quindi la protesi fissa ha un ingombro molto, molto, molto, molto inferiore ovviamente questo si traduce in un minor comfort per il paziente e questo maggiore ingombro all'interno della bocca determina una maggiore difficoltà nel mangiare e specialmente per quanto riguarda l'arcata superiore nel parlare. Ma come sono fatte fisicamente le protesi fisse sugli impianti? Le protesi fisse sugli impianti vengono bloccate attraverso delle viti che connettono questa protesi fissa agli impianti al cui interno è presente appunto una filettatura, un buco, al quale vengono avvitate queste protesi. Questo ci permette ovviamente di avere un ingombro molto molto ridotto rispetto alle protesi mobili e di poter ridurre notevolmente la dimensione di questa protesi che risulta essere tale quale ha una protesi fissa ancorata alle radici. La protesi quindi che ne deriva è ovviamente in tutto e per tutto simile ai denti del paziente e va a ristabilire esattamente quella che era l'estetica e la funzionalità che è stata persa in funzione dell'estrazione dei denti ed eventualmente all'utilizzo delle protesi mobili. Inoltre, specialmente l'utilizzo di protesi mobili, specialmente per l'arcata inferiore, determina un maggiore comfort masticatorio. Infatti, le classiche dentiere sull'arcata inferiore hanno una bassissima capacità di permettere al paziente di masticare, una scarsa stabilità, perché ovviamente devono combattere quotidianamente con la lingua, che è uno dei muscoli più forti del nostro organismo e che ne determina un continuo dislocamento e quindi una sua continua mobilità. Questo ovviamente causa anche delle problematiche a livello digestivo, in tendenzialmente le persone più che a masticare tendono ad ingoiare ciò che mangiano e determina questo una serie di problemi tra i quali ci possono essere una cattiva alimentazione, una scarsa alimentazione e può determinare la necessità di ricorrere ai dei farmaci per la digestione che diversamente non dovrebbero essere utilizzati. Per quanto riguarda invece l'arcata superiore, i maggiori benefici sono a livello estetico ed ingombro. Infatti l'arcata superiore, nel caso in cui utilizzassimo una protesi mobile, ha un'estensione molto ampia, come dicevamo è 10 volte superiore a quella della protesi fissa, perché va ad abbracciare tutto il palato, nel quale sono presenti tra l'altro i recettori del vomito, che spesso determinano per molti impazienti l'impossibilità a portare queste protesi e allora in utilizzo. Ma cosa succede esattamente il giorno dell'intervento nel quale andiamo a posizionare gli impianti? L'intervento di per sé mediamente per un'arcata dura dei 45 minuti all'ora. È un intervento poco invasivo, viene fatta un'anestesia locale, quindi è praticamente indolore e finito l'intervento, dopo che viene fatta la sutura della gengiva, viene presa un'impronta sulla quale i nostri tecnici andranno a costruire sulla base delle indicazioni che avevamo già ottenuto nelle settimane precedenti all'intervento questa protesi provvisoria che viene utilizzata il giorno dell'intervento. Questo non è assolutamente doloroso ed è adatto alla maggior parte delle persone per le quali ovviamente non siano in corso delle patologie gravi per le quali ovviamente si richiedono attenzioni diverse. In un altro dei nostri video abbiamo analizzato quali sono quelle poche patologie che non consentono il posizionamento di impianto, la maggior parte delle quali sono transitorie, o riguardo guardano patologie per i quali in realtà va data più attenzione a queste patologie piuttosto che invece a rimettere i denti all'interno all'interno della bocca. L'età è un altro di quei fattori che le persone pensano essere limitante per questa metodologia. In realtà non lo è assolutamente e sicuramente non è l'età avanzata che può essere un fattore che determina un minor successo di questa terapia. Un altro dei, dei limiti che le persone pensano essere correlate a questo tipo di procedura è la presenza di osso, perché ovviamente queste viti devono essere avvitate all'interno di un tessuto presente all'interno della bocca. Però grazie alle ultime evoluzioni e all'utilizzo di impianti diversi, come possono essere gli impianti zigomatici o gli impianti pterigoidei, Spesso e volentieri anche situazioni che già solo 6 o 7 anni fa risultavano essere assolutamente non gestibili all'interno di uno studio, oggi lo sono, sono gestibili allo stesso modo dei pazienti che hanno invece osso nelle sedi e nelle quantità ideali, quindi in realtà nel corso degli ultimi 5 anni nel nostro studio su oltre 2.300 pazienti che abbiamo analizzato solo due non sono stati ritenuti idonei a ricevere gli impianti e quindi una dentatura fissa. Ovviamente per poter analizzare e conoscere con precisione la propria situazione è necessario utilizzare le tecnologie corrette. In questo caso la TAC è l'unico esame radiologico capace di fornirci con esattezza le esatte dimensioni dell'osso che abbiamo all'interno della bocca e soprattutto analizzare tutte le zone in cui questo è presente e potrebbero essere utilizzate appunto per effettuare questi impianti. All'interno dei nostri studi ovviamente questa apparecchiatura è presente in modo tale che già durante la prima visita il paziente sia in grado di capire sia quali sono le sue problematiche sia quali sono le soluzioni più idonee per la sua situazione. Spero che queste informazioni possano esserti state utili nel caso in cui scegliate di utilizzare gli impianti come soluzione per ripristinare i denti mancanti all'interno della propria bocca sappiate quindi che è una procedura assolutamente prevedibile, sicura, affidabile ma che ovviamente deve essere fatta da persone esperte, professionali e con le trattature corrette all'interno del proprio studio per limitare quelle che possono essere le possibili complicanze che benché siano piuttosto rare esistano e devono essere gestiti nei modi corretti. Se quindi volessi saperne di più, avere maggiori informazioni, e poter prenotare la tua visita gratuita con tutte le lastre necessarie per capire qual è la tua situazione e quali sono le soluzioni migliori per risolverle, clicca qui sotto, lascia i tuoi dati e noi ti richiameremo il prima possibile.